una sperimentazione proprio per creare i presupposti, okay, per eh, diciamo, sviluppare una nuova pianificazione territoriale, che è quella proprio casa-sport, scuola-sport e lavoro-sport, eh, creando anche un'altra diciamo, eh, opportunità, secondo me, che non è irrilevante, quella anche di... Eh,